Pregunto. Sì, grazie Presidente. Molto rapidamente questi primi emendamenti sono eh, emendamenti più di forma che di sostanza dovuti al fatto che la proposta originaria è stata depositata eh, ad aprile e poi si sono susseguiti appunto i vari DPCM governativi e quindi sono semplicemente degli eh, adeguamenti eh, che riguardano ecco, il... Eh, il succedersi del, dei provvedimenti nazionali quindi non mi soffermerei ad illustrarli eh, più di tanto eventualmente ce ne sono eh, altri eh, più di sostanza e interverrò su, su quelli quindi per quanto riguarda questi primi emendamenti esprimo soltanto il voto favorevole da parte del gruppo del Movimento 5 Stelle e per tutti la spiegazione è la stessa quindi li abbiamo adeguati ai DPCM governativi